nel video Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Mario Rabbids che il quindi nella scorsa puntata eh, abbiamo ah, fatto... di, ma lo dico all'inizio eh, eh, votate al sondaggio e iscrivetevi così, esatto, così, così. lo fanno sì. bene, quindi nella scorsa puntata siamo tornati al castello di Peach perché perché così salvava. Si, sì. quindi adesso. Ehm, non è no, lì. Lo so. Perché ci sono ancora i soldi? li vado a prendere. Il real perché le spawnano i soldi, lo sappiamo già. È bello, una bella farm di soldi qua abbiamo, molto vicino allo studio. Dai facciamo veloce che questo. perché sto video stiamo eh, registrando il giorno in cui dobbiamo pubblicarlo. capirai per, Non mi Perché abbiamo cosa. finito la stockpile Abbiamo finito la stockpile per tutti i video, non abbiamo più video da pubblicare In realtà sì, ne abbiamo ancora un, un sacco di Undertale No? non sì. è vero Sì no. abbiamo, abbiamo tipo finito Undertale Eh sì, la, la parte in cui uccidiamo Metatronio so sì. è, è uscita oggi So sì Come? E domani, eh Sì, Come domani deve uscire quella di Asgore Quindi Asgore Va bene, comunque sì, nella scorsa parte ci siamo lasciati qui che dovevamo entrare eravamo nel livello avanti, boss. Ma ho paura che dobbiamo rifare i palmi No no no Questo è il tubo fi finale Ok Beh era eravamo davanti al livello sì, boss Ci siamo eh, lasciati qui a Davanti al Questo qui Si sì, entra Livello 9 Con un teschio rabid E una corona Che cosa significherà mai Livello boss Re delle banane. Alto la spawni sei alle strette adesso. Ora diventerai il nostro schiavo, produce oggetti. Fermo lì, Mario. Non te lo permetterò. Lascia quella povera creatura in pace. Browser Junior. Ehi, stai lontano! Ok, no. Ehi, stai lontano. Ho capito cosa avete in mente. Volete sfruttare le talentuose capacità di questo qui per farlo aiutare? No, assolutamente no. Volevo dire schiavo, volevo dire lavoratore tempo pieno, ben pagato. <coughs> Sapete che c'è? L'ho visto per primo io. E quindi i suoi poteri sono tutti per me. Oh, è un pinxo. Penso che ti chiamerò... Spawny. Ops, mi sa che ho fatto uno spoiler da un paio di episodi Kaura <ride> <ride> Spawny, vuoi... vuoi aiutarmi a dare una lezione a questi smidollati? Quando mio papà tornerà dalle vacanze e ne sarà entusiasta Gli ho dato prima io il nome <ride> Ehi, ti avevo già chiamato io così, ladro Banana <ride> Orribile <ride> mi ricorda il video. Io ho un servo <ride> ah. <ride> E tu, Mario? Tu devi essere esausto dopo tutte quelle battaglie. Quindi prendi questa e me le di un ricostituente. Prima che ne me ne vada io e Spawny, vorremmo presentarti un amico e senza dubbio il re. Da queste parti, un banana. Voglio diventare personaggio di TTD. Dai, ma non si può nemmeno mangiare una banana in pace perché c'è il terremoto. Ah, aspetta, no. C'è Rabbir the Kong. Boh, non per Stop tutti Stop posting about Rabbid Kong! All s all channels? Ok. <ride> <laughs> Monkey Rabbid. Sconfiggi il boss. Esatto. Una scimmia coniglio è il boss. Gorilla. Kong Rabbid. Quindi. Quanta vita c'ha? Ci attacca lui per primo, è un vero. Mondo ad urto E qui possiamo già vedere una funzionalità importante, cioè che la barriera è indistruttibili. Wow! Sono indistruttibili! Quindi possiamo usare queste sì. principalmente. Allora, visuale e tattica, prima di tutto. Ma ha pochissima sono, vita, però. Ci sono tre zigli e il boss ha solo 120 punti vita. Quindi dovrebbe essere relativamente facile come battaglia. Quindi. Per prima cosa direi: Facciamo così, salto su Luigi, schiaccio questo ragazzo, mi metto qua dietro. Questo ragazzo, metto qua dietro. Yeah. Mi sa che è Luigi. Mi sa, mi sa che il, il tema di questa battaglia. È il remix del tema di Donkey Kong. Maybe, mayhaps. Ok, prima di attaccare, voglio controllare che altro posso fare. Sì, raggiungo lei con una scivolata. Sì, raggiungo lui con una scivolata. Ricordate. Abbiamo la doppia scivolata Che sarà molto utile Non me lo ricordavo io Yoink E eh, Yoink E uno è andato Con rabbit Peach Uccidi questo Con Mario Uccidi questo No Perché O comunque si ha 50% su colori Con entrambi Quindi adesso vediamo oh. Che altro possiamo fare Lui non lo raggiungiamo Con nessuno sed allora, <ride> allora mi sa che Luigi Dovrà stare dietro E fare da sniper Quindi ci mettiamo qua dietro Sentinella Vediamo la sentinella tecnicamente non raggiungerebbe nessuno Quindi mi sembra meglio eh, salvarla per ora Proviamo ad attaccare quello lì Spong Ok l'abbiamo preso Ma no <ride> Ok Mario Chi è che fa più danni? Lui fa eh, 40 Da 30 a 40 Lui fa da 30 a 40 <ride> <ride> Bleh. Bleh. Allora 30% miele contro 30% miele <ride> Mi prendo in giro Uh, come. Perché 60% allora? Perché è la doppia la, la, la cosa Perché lui ha la, la difesa. Va bene, attacchiamo lui din din din din din din din. Grazie, mi servirà moltissimo. Mm. Mm. Let's go Perfetto. Tutti i nemici secondari sono stati distrutti. Quindi adesso possiamo focussarci su uh, il resto. Io lo sguardo, sinceramente lo vorrei salvare. Perché tanto. Uh, so che il boss da lì non si muove, quindi torna ai nemici. Banana. Ma si muove. Uh! Sì, quella 50-50 non ci salva, però... Almeno non, diciamo... Anche non... se è indistruttibile. Sì, non ci fa prendere tanti danni. Ok, prendi tutto, fammi prendere questo bel mucchio di soldi. Oh, ok. Che è l'ultimo? Ok. È l'ultimo, Ok. Ok. Quindi, uh, Luigi, c'ha il doppio salto, fammi controllare. Sì, però non mi serve, quindi. <ride> <ride> allora, uh, Mario, iniziamo ad attaccarlo, che ne dici? No. Sì. No! E shoot! Bonk. Oh. Esatto, signori. Non li potete fare danno! Questo lo volevo dimostrare perché, mm, sì, non si può fare danno. Quindi Luigi, eh, no non voglio uccidere Luigi, <ride> facciamo così, eh, <ride> Rabbid Peach puoi arrivarci per caso? Magari con un bel salto? No, perfetto, allora mi dovrò mettere qua e niente, aspettare. Ah invece no, perché posso fare con Mario il salto, se ci arrivo, speriamo. Ok, ci arrivo per fortuna. Ok, quindi, come funziona la boss battle con Rabbid Kong? Lui si curerà sempre se ve lo attaccate, quindi... Perché non togli la source di... Ehm, cura. Di cura, esatto. Quindi, schiacciamo questo bel pulsante a forma di banana. E lì cancelliamo le banane. Perfetto, ora che è distratto... Eh, non attacchi con Mario, quindi... Cioè, li hai con Rabbit Peach. Luigi non può attaccare da qua, come? È impossibile. Ora oh, sì. Eh, ma da qua... Non voglio andare qua però perché se sennò mi attacca. Proteggiti qui. Qui. E mi prende lo stesso. Vabbè, ci mettiamo no, qui po'. Non prende lo stesso ragni oh. E poi comunque puoi attaccarlo con Rabbit Peach. Ora oh, Luigi. Boom. Uh, sguardo d'Aquila non serve perché tanto non funziona col boss. Mario non attacchi. Rabbit Peach, possiamo fare. Uh, sì. Lui disperatamente cerca di prendere le banane, ma non c'è nessun modo, quindi. Skippiamo ora il suo turno Lui ovviamente si arrabbierà con chi ci ha rubato le banane Quindi Non mangiarmi ti prego Ho già avuto brutte esperienze con Bowser br Ok e ora lo finiamo Ma prima Mi raccomando non fate questo errore <ride> Mettetevi al sicuro <ride> Non mi ricordo era a destra o a sinistra non ne ho idea, non so di cosa st stai parlando ah, Mi metto... No, me no, non me la ricordo Mi metto qua Facciamo, Prendiamo questo rischio Tanto hai protezione da entrambi i lati No <ride> Sì No Poi Vedi Adesso Mario eh, meglio, meglio per te se ti levi Leggermente, anche se non ha senso perché tanto Vabbè, sai che c'è matiti qua dietro Mario No, che poi mi fa uscire dai confini, è vero? No, sono stupido Ehm... Beh, vabbè, tanto ah, c'è la attore di Rabbit. Ti metto qua, metto qua Sì, e ora lo uccidiamo. E eh, avevo ragione, a sinistra, meno male. Se è andato comunque... Sì, sì Mario... Eh sì, funziona il rimbalzo, se la protezione non è, non è completa. Bene, si ricura al massimo di nuovo E ora ripetiamo, ripetiamo il processo Quindi non è, non è proprio difficilissimo uh, Questa non mi serve in realtà Perché non ci sono nemici Ah, non ti avevo ancora fatto saltare il turno Forse avrei dovuto risparmiare I movimenti di Luigi <ride> L'avrei potuto forse... Vabbè, ah, non fa niente, anzi Sentinella eh, Scusa, si può posizionare sul pulsante? No A che non ci arriva il pulsante sì, ci arriva Mario! Turno. Perché me lo attacca due volte? Dai, non è, non è carino, la parte tu. Ora si muovono pure, sì. vero? No, ok. Scusa, prova con la, la, la... Ma non ci arriva tanto a questo turno, quindi è inutile. Yeah, esplodere esploderebbe sul uh, balzelloso. Comunque qua ci sono sempre un bel po' di soldi, perché il Rabbid Kong li fa uscire dai blocchi, quindi ce li intaschiamo tutti. Allora, uh, cosa facciamo? Mario è abbastanza low però devo metterlo in una posizione più sicura, che non esiste in questo momento, quindi ci mettiamo qua, per forza, per forza. Stavolta a vista delle rue... Ehm. ci attacchiamo... Non cambia. Niele, perfetto. Luigi. Attacchi e ti rimetti qui e cerchiamo di uccidere questo rabazzo prima però questo e mo lo lui no dai come non funziona non funziona se muore e mamma c'è stato sul pulsante non, ha, non è giusto non è, non io mi rifiuto ecco uh, ci arriva Luigi no allora niente, al prossimo turno con Mario dovremmo cercare di fare qualcosa Anche Prova se. Prova con be... la sentinella No, non funziona, e comunque l'ho già attaccato Che ne sai? Ho già attaccato Vabbè Bada boom Ora passiamo il turno perché tanto Non ho azioni da fare Rabbè quando mi, mi lancia morire. di nuovo Mario wow. Ma come? muovo fuori dai limiti oh, ma... <ride> Non l'hai fatto muovere nemmeno Ok, allora Metti Rabbit Peach davanti e, e, e poi Luigi ci salta sopra Distruggerà tutte le protezioni prima o poi eh tranne quelle indistruttibili Allora Mi devo mettere da qualche parte però Mario non può arrivare da nessuna parte Senti mi metto qua Più avanti possibile Uso la cura di Rabbit Peach Confondo sempre i, i tasti Non so perché Se facessi così no Se Mario è più indietro di Rabbit Peach perché avanti corra? Big Peach arriva Luigi sì, così lontano scusa. Sì. Perché? Perché adesso non c'è.. Sì, nemmeno ci arriva! Cioè, ma sei scemo, sei proprio lo scemo! E ci poteva arrivare! sentinella. <ride> Ora funziona. Proprio a complicarsi la merda. vita! <ride> Era ovvio che funzionava. Era tutto previsto! E poi arrivava in un turno, come ti avevo detto io. Tutto calcolato, perché adesso con Luigi ce la filiamo Da questo lato. Lo posso ancora attaccare quindi sì, ci sta tantissimo. Sì, non può.. veramente non puoi però vabbè. Però anche se adesso mi attaccherà Donkey Kong però ok. Non funziona il tasto per un momento. alle volte il tasto lagga. Ok. Ora vediamo che fa? Prendere la sentinella l'attacca, no. La sentinella è immune. <ride> Perché Luigi. Ah è vero, sì. Ora, sentinella vai che <ride> c'è è la barriera in, in, in, tra, tra rabbit kong e così non si può fare in modo mele avvicinati a rabbit peach tanto non importa nemmeno qua lo attacco? non riesco a vedere no qua non riesco a prenderlo da nessuna parte allora ci mettiamo a questo punto qua dietro cioè Uh, tu perché dici, ti metti lì? Dici che riesca a ucciderlo in sto turno? Sì mm, Non credo Ha 84 di vita Proviamo prima ad attaccarlo Allora Allora uh. No Non riuscirò a ucciderlo Allora ah, perché ti metti lì? Per, almeno con Luigi Proteggiti Niente Sopravviverò gli altri moriranno Tranne Mario Mario <ride> sopravviverà a Rabbit Peach Tanto lo scudo e eh, comunque sia non ne serve ancora quindi lo risparmio per ora Bro. Cosa? Come, come funziona quel rimbalzo? Ok, sentinella puoi ucciderlo? No, eh, ok. Non può ucciderlo. Suppongo ci resterà lì per sempre allora. Ah, Luigi fallo fuori. Anzi no, giusto, prima mi devo muovere. E stavolta mi metto muovo nel... <ride> Ma resta, resta davvero lì per sempre oppure dopo un po' esplode da sé? No mi sa so che resta là per sempre Finché un nemico non la tocca Comunque sì adesso ci mettiamo in posizioni più, più vantaggiose Quindi prima di tutto mi levo qua eh, Poi Luigi Se metto qua dietro abbiamo detto che lo riesce a prendere Sì ok Tanto lo ucciderà Big Peach E Mario... Deve mettersi qua dietro Anche se Fuori ti Ah no è vero Quando tutti. salta fa la onda d'urto Quindi non ha senso che mi metto lì Mi devo mettere per forza qui Ok quindi Adesso tu Spara E poi gli tiro la sentinella con Luigi Appena salta gli... Oppure parte già la sentinella Di regola è ancora attaccata a lui Però vabbè Ne tiro un'altra a sto punto Oh, uh -huh. Si sono distrutte tutte le, le cose Fa ridere come se anche, anche se ha 0 PV Lui si cura lo stesso al massimo cioè, lui, lui cita il sistema letteralmente A me fa ridere come Allora, Avvicina Mario a Luigi E Luigi salta su Mario Quindi togliamo già le banane Ancora la sentinella. Eh, eh. Adios Nooo Ne ho mangiata solo una Aspetta vedi l'altra sentinella è sopravvissuta? Sì, sì ancora esiste sì. ancora Vediamo quante sentinelle stanno attaccando Bitcoin in questo momento Questa mi sa che è totalmente inutilizzo Non lo so controlliamo adesso Contro nemici cos'è un bestiame? Mi sa di sì Ce n'è solo uno quindi qua sì. eh, invece Sì mi sa che non lo segue più Beh almeno non si muove subito e invece si muove <ride> Posso creare un'armata di sentinelle Ora quella resterà lì E ora iniziamo a fare un po' di attacchi A sto bestione Eh no non, uh, non puntare al bestione Ah dicevo ho, di ho dimenticato i soldi Eh? Ho dimenticato ah. i soldi Veri, veri moni Ok Non ce ne sono più No! <ride> Perché? <ride> no. Vabbè allora non attaccare il bestione, in inutile Devo per forza attaccarlo Ma mi, mi, mi uccide Mario Insieme a Rabbit Kong Me lo uccide Devo per forza Non ho altra scelta Ama a winner Ma winner Non ha, non ha bisogno di, di muoversi per attaccare Mario però. Ah, fammi controllare Questo quanto fa? 35, 45 uh, Più Se metto qua attacco No Se metto qua attacco No, non lo prendo Più Uh, circa 40 quindi non lo uccido nel suo turno quindi devo per forza uccidere il bestione non lo migliare ok Bruh Hello Did you Miss me I you ma Luigi non mi è la miela Vieni qui Luis <ride> Bruh Lei ha dimezzato la vita però oh, non fa oh. E tu puoi ucciderlo forse nah. No nah, non picchiare il bestione Fai Ah no Luigi muore mi, mi uccide Luigi per forza devo <ride> Luigi Luigi no ma lo mi mi sa che lo sai mi sa che Mario <ride> mi muore Mario mi muore, lo sai? Nah Sì, perché adesso quello mi, mi tira via nel vuoto Ok, sì No, no, no, no, non muore Ah, grazie Ora me lo dai il critico Sì, Marco, mi muore, mi muore No, Me lo, me no. lo tira nel vuoto lo... Sicuro Vedi Ok, rabbit Peach, dimmi che c'è la cura pronta, ti prego <ride> <ride> No, stupida sentinella, non serve a niente <ride> Rabbid Peach <ride> ah, è pure la sentinella, mi sembra giusto. Non posso prendere nessuno nemmeno, vabbè. Non importa perché ho una un persona. <ride> ah, let's go. Eh, non posso fare nient'altro. Tu non ci arrivi. Quindi vai qua e attacca. E ora dovrei aver sì. Ora è risolto. Però che non mi spara non mi, non mi spara una bestione addosso di nuovo Come <ride> mi fa ridere che Rabbit Peach Non prende quasi nessun danno Cioè <ride> è, Rabbit Peach è il mio tank praticamente Momentaneamente. <ride> Lì intanto creiamo una bella armata di, di, di sentinelle Qui lo prendo No eh? Sì invece Ok Ah buba E ora? Prima manda la sentinella con Luigi. E poi. Let's go! E poi attacca con Mario. Tipo, Mario non ha più attacchi. It's my turn to defeat the Kong. It's showtime. Dai, you monkey. Bruh. stai facendo Kong così crollerà tutto... Rabbito Viki che non <tentaron>. c'entra niente. Eh... Eh... <ride> <Kendake> per un paio di minuti. Guardiamo dietro. Ma è sempre Luigi che appare. Eh, Luigi, Luigi col death stare. però senza, senza broncio. Vai, vai lì. È sempre la stessa cosa. Lo schiocco della frusta che è doma la bestia e di per sé il vero volto di Afrodite. Di che stai parlando, signore e signori? Mm. Appare. Vi è più chiaro che noi si debba salvare Spawny dalle grimpie di Bowser Jr. Prima che possa distruggere per sempre ciò che resta dal regno dei funghi. Di trovarci al castello della principessa Peach. Mi decideremo da farsi. Elaborando un piano brillante in un ambiente sicuro e confortevole. In altre parole... Mettiamoci in marcia! Yes! Oh yes! Ah, ok... Beh, mi sembra ovvio che ci hanno dato un bel po' di turni. Let's... Ah, Let's go, let's go. Dooming. Che fai? Vuoi vedere quanto stiamo registrando? Uh, che Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Monkey Kong. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Il team è salito di grado, la salute dell'eroe è aumentata è ci eh, manca... 16, manche 9 bello. armi, Disponibili. 16... Disponibili, S si si, si suppone in totale. Poi, raccogli altre monete, quindi uh, possiamo migliorare... Questa è, è, è buono per fare il perfetto in tutti, possiamo rigiocare i livelli. Poi sfide, giardino e queste le faremo nell'extra. extra e queste pure faremo nell'extra. extra. Guarda Marco. Eh, eh, eh. Il Kumba che vola. Eh, eh. Bruh. Volatorio. Avete visto? Ora riesco a spostare alcuni blocchi. Sapevo di essere forte, ma non così tanto. Ah. Eh, oh, Mario. Oh, oh. <coughs> Mario. <coughs> Mario. Grazie a questa abilità potremmo raggiungere una nuova zona del regno di. mica meglio lo sa so fare. Mario potrebbe spingerli senza problemi. Non so se hai notato, ma Mario ha sconfitto un, un dio intergalattico in Mario Galaxy. <ride> Anche che Il in dio intergalattico ha detto Bowser che non è nemmeno un dio. Che ha letteralmente creato un pianeta suo. Ok, ok Mario. Marco. Anche tornare ai di ancestrale e uh, raggiungere delle zone che prima erano in inaccessibili. Beh, quello lo faremo tipo... In I Robberies hanno modificato il canone ora possiamo scegliere dove farci lanciare. Uh, Secondo le mie fonti, uh, Bowser Jr. è stato visto a dirigersi verso il deserto gelato. Forza, dobbiamo seguirlo e ritrovare Spawny ma anche no. Hai sbloccato l'azione sposta. Possiamo spostare gli oggetti con adventure è disponibile. Questa sarà la seconda parte del let's play. Quindi appena finiamo la storia principale. Possiamo anche parlare con Peach, ma non ci interessa perché non ha nulla mai interessante da dirci. Vabbè, quindi abbiamo. Allora aspetta, a far... no, andiamo al rabbolatorio. Che devi fare? A vedere le nuove armi disponibili. E le abilità. Quindi abbiamo un bel po' di sfere, soprattutto con Mario. Uh, vediamo che cosa potevamo. Potevamo sbloccare il potere M Tecnicamente Che non sarebbe male Queste ovviamente non ci servono uh, Qui cosa abbiamo? Raggio salto schianto Questo è buono Salto purificatore ci può servire Soprattutto nel deserto Perché da qui inizieranno ad avere gli effetti nemici Quindi Danni scivolata può essere utile Però non, non essenziale E danno salto schianto può essere utile Ma non essenziale Quindi io direi tra questi tre O potere M oppure questi due anche se direi questo qui è in secondo pi piano Quindi ho questo oppure potere M Tu che dici? Bello mm. In realtà io direi più potere M Va bene E <ride> potrei prendere il salto purificatore Però me le tengo per adesso uh, Rabbit Peach Prendi l'arma secondaria sì, Rabbit Peach ha 20 cosi Sì potrei prendere questo La sentinella In alternativa potrei... Niente Potrei prendere parata attacchi fisici Da 20% a 50% per, la, per tipo le scivolate potrebbe essere utile Però no, io prenderei l'arma secondaria Ok Rabbin Luigi Potrei prendere o l'indebolimento oppure questa Però io direi Vediamo Bah, guarda L'arraba secondaria di rabbi Luigi non, è, non mi è mai sembrata tanto utile sinceramente Quindi... Salto purificatore Sì Nel caso ci potrebbe sempre servire PLS. Per Luigi 30 sfere neanche, Possiamo prendere le tramite tutto Sì neanche ci penso PLS Potrebbe essere utile PLS Visto che Luigi comunque si è tutto sul no, Ma appunto Luigi fa schifo nel movimento beh, beh, pure, beh, pure. Beh, Tipo beh, quello che muove si muove si di meno No è quello che si muove di più in realtà però Però non, ogni volta, volta che però volta... perché non ci bastano mai voi. Che Io <ride> voglio sapere sempre cose ambiziose con Luigi. Appunto, Luigi, Luigi è il è mio preferito Luigi. Luigi oppure un altro che sbloccheremo più tardi, che non voglio spoilerare. Sono i miei preferiti. Non so chi deciderà tra i due. Allora vediamo: Salto purificatore oppure Raggio Salto Team. Che è utilissimo pure quello. Però dai, prendiamo più a Facciamo che completiamo le abilità e le armi. Tranne Rapid Luigi. Oh, oh. <ride> <ride> Rapid Luigi c'ha solo un'arma e un'abilità. Ahah, <ride> Ok, quindi dovrebbe essere tutto, sì. Vediamo le armi. Che abbiamo detto che ne abbiamo nuove. E finalmente abbiamo armi che. Che cosa? <ride> What? Perché <ride> non ha più. Non Lo ha so. più il. Uh, cosa la stare. possibilità contro gli ziggy è molto utile, però sai che ti dico 25 danni in più. Ora devo solo scegliere miele oppure rimbalzo. rimbalzo. Io direi di sì, rimbalzo perché se vanno fuori dai confini sono e più. E poi il miele c'è cioè, già la pitch quindi è inutile. Però bisogna vedere Rabbit Peach che cosa ha di armi nuove Spinta o miele? Spi eh, miele Un perché spinta e sì. rimbalzo ma fa più schifo Allora prendiamo questa e equipaggiamola allora, Secondarie Quali Sì ah, Mario non l'hai presa okay, okay. Nella secondaria nella primaria. primaria Abbiamo detto rimbalzo Ok Tanto abbiamo soldi da, da buttare Visto che abbiamo risparmiato sulle armi qua Vediamo secondaria per Mario Uh, questa è buonissima Il 20% con il balzello se sì, me ne frego se c'è questa, questa cosa qua C'è più 47 danni da rimbalzo E più 40 di, di base Cioè, potentissima Miele Sinceramente, rimbalzo o miele? Miele No, sai che ti dico? Rimbalzo perché se devo, se devo usare il martello In grandi gruppi di nemici Ovviamente non ci voglio stare in mezzo dopo l'attacco se non li uccido Quindi mm. rimbalzo così li butto pure via dopo sì, tipo con i bestioni eh, anche per i voli. Con i bestioni non è che, che tiro, butto sì. mare in mezzo. Vabbè, faccio l'attacco. Ah, i yes! Let's, let's, <ride> il miele di <ride> sicuro non mi aiuta in quella situazione. Quindi, um, quindi abbiamo fatto questo. Poi, armi secondarie di Rabbid Peach. Pitch. E spinta o miele. Miele c'era già per la sentinella, cioè per l'arma principale. Uff. Spinta, sinceramente, non mi sembra utile. Con. Sì, con eh, rimbalzo a tutte e due. Era con Mario. Quindi facciamo miele a tutte e due per Rabbit Peach. No, ma non per quello, cioè non per pattern. Però. Perché alla fine la spinta con la sentinella. Va bene, è... per fare equi equilibrato, non ha senso. Eh, questa cosa è che aveva ben. Cioè, perché la investito. spinta il rimbalzo, ma fa più schifo. Quindi a sto punto prendi più miele che almeno è utile, eh, e poi non l'abbiamo. L'ho equipaggiata quella di Mario? Si sì. Sì. Poi sia, che io, tecnico. Bello. Beh, con lui Rabid Luigi non, non sprecare tempo, fai solo lui. Allora, Rabbid Luigi, eh, sì. Luigi, oh. oh. oh. oh. Mi sembrava più avanti pure. Eh. Sì, vabbè, eh, me ne frego del rimbalzo. Cioè, appena vedo l'inchiostro, subito. Non, non ci penso nemmeno. Tanto guarda quanti danni extra con Luigi? Che Luigi comunque mm. sia da sniper deve fare tanti danni. Per la sentinella di Luigi, ma macinnissimo, dovremmo abbandonarlo. Perché abbiamo o inchiostro di nuovo, o rimbalzo. E ti dico, a sto punto faccio inchiostro. Perché l'inchiostro è troppo buono. Luigi è come... mister inchiostro, Rabbit Peach, uh, miele e Mario. Mario rimbalzo. rimbalzo, Mario. Ora vediamo per la Rabbit Luigi, che non ho. Beh, vabbè, soldi. Lo so, lo non ho nemmeno soldi, però voglio vedere. Cosa abbiamo avuto, ustione o pie. Pietrifica, e che, che fa? Pietrifica, presente e presente, miele. Ok, mm hai -hmm. presente inchiostro? Ah sì, ti È tutti presente. Ghiaccio? <ride> ecco, combinali tutti insieme. 50% è un... però... è per 50%. Lui... Sì, ma Rabbid Luigi fa pure schifo di, di per sé, quindi meglio di no. Ok, però... Uh, sono 72 danni... Uh, che... No, aspetta, non, uh, di base quanto sono? Vediamo. 55 danni di base al massimo. 65, quindi 10 danni in meno di Luigi. 10 in meno di Peach e 10 in meno di Mario. <ride> E in compenso 50% di pietrifica. Sai che sto rivalutando Rabbid Luigi adesso? <ride> non ci credo. Ah, vabbè, te la pietrifica in altri cosi quando vai più Eh, alto. no, in realtà, perché mi sa che... Mario, sì, no, Luigi. No, eh. no, no, Mario, Mario Luigi e, e Rabbid Peach mi sa che non ce l'hanno pietrifica nessuna. nessun Vabbè, armi. arrivano nuovi personaggi poi. Sì, ma non li userò molto i nuovi gli altri personaggi nuovi. Io cioè, ho in mente questi qua che userò. Ah. Comunque sia, no, devo valutare Appena abbiamo 700 monete Probabilmente comprerò questa Per, per avere sempre l'opzione di usare Rabbi Luigi in battaglia Comunque sia, torna, direi Abbiamo finito qui Selezione team, sì, ok uh, Che altro possiamo fare? Prima di chiudere? No, aspetta uh, Quando è che faremo tutte queste cose qua Cioè di backtracking? In una parte extra mm, Sicuro? Sì Perché secondo me ci sono armi buone dentro eh vabbè, se non, si, non è secondo te, è vero, stanno a stanno pure Eppure le sfere Eh, le sfere... Eh, non mi interessa Oppure un'idea, possiamo fare tipo ogni fine capitolo, facciamo una parte dedicata al backtracking Va bene E poi facciamo, cioè, così, proprio di, di sistemazione, di preparazione Vabbè Va bene, quindi adesso decidiamo tra questa parte e la prossima Quindi nella prossima parte cose quindi iscrivetevi eccetera eccetera Alla prossima, ciao!